In questo esercizio dobbiamo trovare il dominio di questa funzione. Essendo una funzione fratta, dobbiamo imporre tutto quello che sta sotto diverso da 0. x alla seconda per x più 5 diverso da 0. Essendo un prodotto, lo dividiamo in due parti. x alla seconda diverso da 0 e x più 5 diverso da 0. Dalla prima, applicando la radice quotata da due membri, dovremo che x sarà diverso da 0. Della seconda, spostando il 5, troveremo che x sarà diverso da meno 5. Schiamolo sotto forma di intervalli. Abbiamo una situazione di questo tipo in cui meno 5 è un palino vuoto e 0 è un palino vuoto. In sotto forma di intervalli avremo meno infinito meno 5, unito meno 5, 0, unito 0 più infinito.